Stiamo vivendo uno dei più grandi momenti di transizione della nostra era. Stare a casa sta cambiando il modo in cui viviamo la quotidianità e l'essere genitori. I bambini risentono particolarmente della quarantena forzata, così come i loro genitori. Ecco perché Alchimetricos ha creato una serie di giocattoli ecotecnologici e accessibili volti a generare un forte impatto nell'educazione. La migliore alternativa agli schermi è Open Source, Sostenibile e Fai-Da-Te. Crediamo che risorse educative divertenti e innovative debbano essere rese disponibili a tutti. Siamo un collettivo internazionale di educatori, creatori e artisti visivi che hanno creato un metodo economico pulito e facile per progettare e produrre giocattoli intelligenti. I giochi di Alchimetricos sono fai-da-te, quindi puoi crearli a casa utilizzando strumenti molto semplici e riutilizzando persino i materiali dagli imballaggi di tutti i giorni. Ogni proposta di attività si basa sui principi di apprendimento creativo ed è orientata allo sviluppo di abilità legate a scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Il movimento è iniziato e ora abbiamo bisogno che tu lo renda libero per il mondo. Aiutaci a rendere fantastici giochi educativi disponibili a tutti e ovunque, lasciando la più piccola impronta ecologica possibile. I sostenitori avranno accesso a video tutorial, modelli digitali e istruzioni di montaggio per decine di modelli, settimane prima dell'uscita ufficiale. Inoltre avranno accesso a un canale dedicato pieno di anticipazioni, making of, seminari dal vivo, supporto personalizzato, contatto diretto con i creatori, regali speciali e molte altre sorprese. Pensiamo che i giocattoli dovrebbero essere gratuiti per i bambini e per il pianeta. Ecco perché per ogni collaboratore che ci sostiene renderemo disponibile ad un'istituzione educativa brasiliana o iniziativa sociale di una comunità a basso reddito l'intera gamma delle nostre risorse educative. Così possiamo fare tutti parte della stessa comunità, imparando e costruendo e divertendoci. Tutti i nostri contenuti verranno rilasciati gratuitamente alcune settimane dopo la fine della campagna utilizzando il modello di licenza Creative Commons. Il nostro viaggio è già iniziato, vuoi unirti a noi? Una attività che per i ragazzi è sumamente interessante perché vanno apprendendo a riciclare in base di tre, tre, tre, con le figure, con i colori... Sto tre, questo video tre, Rolo, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, And we worked with a lot of people. Some of them are even students in engineering, and they are using uh, the idea of that they learned and things they learned from Alchemetrico's uh, workshop in uh, designing new things and also in calculation. <laughs>